Quindi il primo appuntamento paga l'uomo Deve essere sfatata questa cosa Basta Ho pagato pure troppe per le cene io No scherzo Allora ehm, okay, ok Allora il mio il mio ragazzo paga sempre lui Sei fidanzata no? Sì Ma non <ride> <ride> Mi sento male